Ciao a tutti e benvenuti a Time In, la rubrica di Terre Spezzate dove vi parleremo dei nostri progetti, gli eventi a venire e magari qualche dietro le quinte. Io sono Aladino, con me c'è Chiara e Lo e questo è Time In. Sono quelle scadute che avevamo preso per salta. Aspetta, la proviamo. Caramella. <ride> allora questo è Time In ed è un appuntamento che abbiamo deciso di realizzare perché abbiamo sentito l'esigenza di avere un canale diretto con voi per parlare un po' di quello che ci passa per la testa. Per la prima puntata abbiamo con noi Chiara che è una delle colonne portanti di Terre Spezzate. Qual è il primo evento che abbiamo in ballo quest'anno? Ma allora, eh, il primo evento che abbiamo in ballo quest'anno è un evento molto leggero, ballo in maschera, una, un pomeriggio banchetto e danze, tornei cavallereschi nell'ambientazione di Novigrad. Novigrad, e... Novigrad di cui ricordiamo abbiamo già avuto due episodi in passato e non solo. E non solo, ovviamente. <ride> Aspetta, in che senso e non solo? <ride> che ne arriverà... Ah ne sì, sì, altre, ci saranno sì, altri sì, episodi sì, di Novigrad. Ballo in maschera, quindi, episodio danzante del pilone <ride> Novigrad. Esattamente. Eh, ma eh, quindi cioè, i nostri giocatori dovranno prepararsi dei costumi apposta? Qual è la questione? Beh, è un ballo in maschera, quindi dovranno portare ovviamente un, uh, un travestimento. D'eccezione, <ride> sì, eh, po'... poi in realtà la gran parte dei giocatori non vede l'ora di tirare fuori dall'armadio <ride> certo. l'abito migliore. In realtà, il principio ispiratore è principale è che i precedenti capitoli di Novigrad, Un mercato di sangue e eh, lo spettro della guerra erano pienissimi di cose da fare e abbiamo ricevuto delle critiche su cioè certo. tipo dateci da fare di meno perché eh, io sì, vorrei sì. anche fare delle play ogni tanto <ride> tira fuori le mie storie, <ride> il background che nessuno conosce, quelle robe lì e quindi abbiamo pensato, diamo un, un evento più leggero di animazione e più incentrato sull'interpretazione del personaggio, l'approfondimento dei legami personali, questo genere di cose. Per la serie, sì, bello, non mirad tutto quanto, ma fatemi ballare. Esatto, io vorrei mangiare, <ride> mangiare fare festa, ballare, raccontare. E, <ride> e questo succederà, ma se ballo in maschera, come hai detto, un evento leggero, non possiamo dire la stessa cosa di quello successivo. Ah, ok. <ride> quello successivo in realtà è un misto dei due, stiamo parlando di Soyang. So Young. So Young. È un evento drammatico, eh, ma non solo. Eh, so Young è eh, ispirato fortemente a Never Let Me Go, l'opera del premio eh, Nobel di sicuro. <ride> Meno male che ci sei tu! Perché... <ride> si svolge in un college inglese, ma eh, in una contemporaneità che non è la nostra. È una ucronia, potremmo definirla in cui il progresso scientifico e in particolare il, le donazioni di organi hanno reso possibile una vita davvero lunga e, e prospera e produttiva per la società ah, ma... mi chiedevo in effetti quanto di queste cose fossero spoiler sì, si può no, dire no no si può dire, si certo, può dire certo che okay. si può dire anzi questa è un po' l'occasione per fare qualche, qualche spoiler una parte della società vive molto a lungo è molto mm. produttiva mm. una parte della società invece eh, dona gli organi sì, agli de altri destinata al macello l'argomento è, eh, è interessante ed è un tema mh, tosto sì però in realtà l'esperienza che vai a vivere è quella di un college universitario con i club studenteschi, gli esami, il ballo, le attività sportive e poi in realtà il passaggio all'età adulta che in questo caso è caricato di significati ben più eh, importanti per il proprio futuro che nella nostra realtà. In sostanza preparate i fazzoletti perché ci sarà da piangere. Esattamente. E dopo aver fatto il carico di drummoni e pianti ci sfoghiamo tornando alle classiche atmosfere avventurose di una volta, ossia, vuoi dirlo tu? Vabbè, lo dico io allora. Eh, trono nero, eh, torniamo con la campagna fantasy, eh, che tutti amano, apprezzano e di cui tutti un po' sentiamo la mancanza, perché non tutti sanno che Terre Spezzate ha cominciato come eh, esperienza di campagna fantasy che è durata per anni e anni eh, prima di arrivare agli eventi più moderni, più eh, prodotti, eccetera, eccetera. Eh, però contro Nero vogliamo fare un po' un ritorno al passato, quindi campagna fantasy eh, continuativa mm -hmm. con tanti eventi nel corso de dell'anno eh, in cui i giocatori tengono il personaggio, il personaggio si evolve, eh, punti esperienza, abilità. Eh, armature spade di gomma tende nel bosco eh, tutto tutto tutto quello che c'è di divertente da dare nella campagna fantasy lo vogliamo dare col trono nero nel 2022 facciamo quattro eventi eh sono eventi da un, da un giorno domenicali ah, sì. mm. eh, quindi old school anche sotto questo sotto questo punto di vista mm. eh, ma anche più approcciabili da mh, tutti i giocatori vecchi e nuovi che hanno difficoltà a prendersi un intero weekend eh, di ferie, mm. per qualsiasi ragione, quindi... sì, che in effetti è, un po una, è abbastanza una svolta, solo la domenica, cioè avete capito, solo la domenica, quindi eh, potete semplicemente eh, partire la domenica mattina con il vostro costumino, le vostre scarselle, le vostre cazzate, venire pim, pim, fino a live, giocare, tornare a casa tutti contenti per ricominciare a lavorare il giorno dopo. <ride> Se invece gradite qualcosa di più impegnativo che eh, vi tenga lontano da casa per più giorni, <ride> certo. beh, allora fa per voi Pirate Academy. Ma proprio lontano sì, da sì. Casa. Ma proprio Lontano, lontano da, casa, da casa, nei Caraibi <ride> mitici di Monkey Island, vi portiamo con, con Pirate Academy. Immagino che più o meno anche i sassi abbiano visto <ride> le, i video della stupenda nave La Grace. La Grace. E ci torniamo volentieri perché tutti quelli che hanno fatto quell'esperienza di navigazione e gioco su un vero vel veliero storico a largo dell'Elba, eh, lo ricordano come... anni fa è stata che abbiamo fatto Ravencru? Ravencru mi sembra fosse nel 2018. Eh, è passato un po' di tempo ed è quindi ora di, di tornare a veleggiare. Esatto, però là dove Crew era un evento anche ispirato ad eventi storici mm. e quindi aveva una componente avventurosa ma anche una componente drammatica, Spiret Academy eh, no, il nostro eh, come dire, faro ispiratore è davvero eh, Monkey Island, Scanzonato. la gran parte del tempo in cui scriviamo con il team di autori ridiamo come dei cretini certo. e quindi ci aspettiamo <ride> che quello, questo poi... Quello è l'elemento in cui sai che è un evento comico, sta venendo scritto bene, perché mi ricordo anche di Sogno eh, <ride> lì, sì, eh, sg sgagnarcela quando, quando sì, scrivevamo sì. Confermo, Quindi, Posso confermare eh, Se vi piacciono i pirati Se vi piace eh, fare un evento scialato eh, senza troppi drammi invece, giusto? Esatto. Sto se sbaglio. No. <ride> eh, Pirate Academy è sicuramente una combinazione unica delle due cose. Sì. Eh, perché sì, evento leggero, ma anche sulla nave, eh, grandi scenografie, ambientazione incredibile, quindi eh, sicuramente una perla, ecco, una perla rara, forse sì. mai fatto anzi, eh, nella storia dell'Arte. Ah, non lo so, uh, si, si, guarda che è sempre terribile, sì, perché sì, poi sì, salta fuori. Affermazioni, affermazioni grosse. taglia, taglia, <ride> questa la, la tagliata. Sì. Fino adesso abbiamo parlato di un evento dove la verosimiglianza storica non è proprio il nocciolo e ci si può prendere delle libertà, eh, questo invece no, su questo non si può scherzare. Eh, direi di no, eh, stiamo parlando di Fiume Crisis, mm -hmm. eh, che non è in realtà un LARP propriamente detto, quindi è in calendario subito dopo, ma è un progetto più elaborato e io ritengo forse senza precedenti. Mm. Eh, si tratta di un progetto sull'ARP storici in collaborazione con due associazioni internazionali, ehm, Terrible Creations, eh, croati, e Parallel okay. Words, eh, ungheresi, okay. che hanno contattato Terre Spezzate per, ah. <ride> per, Te per <ride> scrivere insieme un, un LARP sulla storia di Fiume, Rieca, nel periodo immediatamente successivo alla eh, Prima Guerra Mondiale, che per chiarirci, eh, per chi ha fatto le scuole in Italia, non è esclusivamente d'annunzio protofascismo, Anzi certo. sono gli anni dal eh, 18 al 24, un, credo gli anni più densi eh, del Novecento e mm. un laboratorio di cultura, società, politica certo. incredibile in cui sì, oggettivamente si sono poste le basi per quella che poi è diventata la propaganda usata dai regimi del Novecento argomenti seri e impegnati anche nell'evento successivo che è l'End of the Free. Cos'è l'End of the Free? Ah, sì, passi, passiamo da un, evento, da un evento leggero a un evento leggero. <ride> esatto, è un, è un evento contemporaneo, eh, profondamente eh, realistico, parla di eh, un contingente di soldati USA in Afghanistan. Mm. È, m... Una tematica bella spinta. È una tematica bella spinta. Eh, Immagino che poi, spero, avrai dei, degli ospiti no. che, sapranno dirti, <ride> che sapranno dirti di più. Ehm, per adesso so che è, eh, si stanno documentando su eh, appunto documentari, eh, testimonianze di guerra, anzi ve la porto lì così la dico io che è una figata, c'è addirittura una consulente che è una trainer eh, delle Nazioni Unite eh, e, vabbè, che è stata andantica. in Afghanistan numerosi anni quindi questo è quello che ho da dire sull'End of the Free ma ne parleremo meglio nei prossimi episodi dall'Afghanistan torniamo in Italia, torniamo a Torino e torniamo a Toplay esatto, Toplay eh, per i non torinesi è una manifestazione molto bella, è una convention di gioco, solo di gioco non ci sono i mercatini, le gare di cosplay, Solo, unicamente si sul gioca, gioco. è completamente gratuita, si svolge all'aperto alla tesoriera e mm. di base i primi di settembre non l'hanno ancora annunciata quindi non, non posso fare date. Eh, noi fin dalla sua fondazione siamo, siamo stati Ospidi. ospiti sì. e, e collaboratori. Amici e collaboratori. Esatto, ormai quasi tutti gli anni eh, abbiamo portato dei, dei mini eventi LARV, quest'anno non saremo da meno, ma con delle novità, in particolare sicuramente faremo giocare gli scenari eh, di fiume di qui sopra. Eh, sicuramente faremo una, una serata veglia degli O'Connor, che è un ah, certo, LARP a tema è... gangster di Gabriella Guzzi. che raccomando, in effetti è molto, sì, sì. molto divertente. E poi, eh, visto che negli anni passati eh, i nostri animatori venivano molestati dai bambini per ore, <ride> abbiamo deciso di fare un LARP dedicato a loro. Quindi. Eh, Faremo un vero LARP per, per bambini fantasy, Bravi. ovviamente. Tira, ehm... Tiriamoli su da giovani, nuove giovani. generazioni. <ride> che siamo vecchi, fidelizziamo da subito, presto, anzi. E per finire, torniamo da dove siamo partiti, ossia abbiamo cominciato con balle in Maschera. E eh, torniamo di nuovo alla cittadella con Novigrad, novi novi il terzo il terzo perché ballo in maschera non è proprio il terzo è più un intermezzo diciamo è un, così è un po un, è uno spin off è un po un dlc <ride> è un <video ride> è DLC esatto. <ride> con i costumi apposta sì, infatti sì, le skin sì sì, sì. sì sì esattamente dlc novi grad 3 e in effetti sono partito in quarta, però alla fine devo passare di nuovo, <ride> certo. Allora, sono pronto a dirvi di Novigrad 3, dici un po' Sono pronto 3. a dirvi di Novigrad 3. Novigrad 3 è il terzo capitolo del filone di Novigrad, la saga ispirata alle atmosfere di The Witcher. Quindi guerra, qual è la questione? Allora, eh, posso dire, non posso dire più che tanto. Certo. Però... Eh, saremo agli sgoccioli della guerra okay. eh, le eh, azioni dei personaggi nel secondo capitolo hanno settato il corso uh -huh. eh, della guerra e lo renderemo evidente palese okay. qualcuno sta vincendo ma non è ancora finita okay. e quindi c'è ancora qualcosa da dire su come uh -huh. la questione finirà e quindi inquadriamo la cittadella però alla fine del conflitto o quasi okay, no. alla fine del conflitto in cui la guerra è diventata la normalità e il male eh, sta diventando la normalità uh -huh. e forse sta prendendo delle forme meno evidenti ho e capito. meno esteriori come potrebbe essere il lesion che ho arriva capito, dal bosco, eh, ma non di meno sarà un, un male insidioso. Uh -huh. eh, che penso e spero Beh, comunque, coinvolgerà tutti. Comunque, non temete perché qualche mostro con delle armi di <ride> in mano eh, ci sarà sempre: non può mancare. Quindi no, no, non preoccupatevi, esatto. non andate via. <ride> Non, non andate state via. a casa. I mostri, <ride> mostri saranno sempre della nostra. E quindi un evento drammatico: eh, intimista drammatico, gli orrori della guerra. Eh, personaggi sfiniti ormai ridotti alla fame però Lince la no cittadella perdere. si è parata dalla guerra e okay. quindi per loro la situazione è meno, <ride> meno eh, è meno drammatica per altri lo è di più e quindi eh, vedremo come spesso è successo a Novigrad anche le disparità sociali e eh, i conflitti che ne derivano sì vabbè ma raga poi è Novigrad <ride> dobbiamo veramente parlarne ancora è una figata venite a giocarlo eh, basta lì cioè venite a giocare a Novigrad 3 Ok, questi erano gli eventi che abbiamo in cantiere per quest'anno. Eh, ringrazio ancora Chiara per avercene parlato. E io? Eh, te no. È <ride> tutto Chiara, devo pure ringraziarti. Chiara, chiara. Grazie Chiara per averci parlato degli eventi del 2022. E l'or per aver detto delle cazzate ogni tanto così per fare colore. Poi, per approfondimenti, ci sono le prossime puntate di Time In. Noi vediamo appuntamento al, al prossimo episodio. E grazie a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao. ciao.